Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e come promesso dalla eh, live di poco fa di circa un'ora fa andremo a vedere chi aiuterò oggi a fare questo benedetto glitch di soldi purtroppo sono stato costretto a fare questa procedura e quindi se volete maggiori informazioni andate a vedere la live di poco fa e capirate perché eh, sto facendo in questo metodo quindi andiamo a vedere allora andiamo a caricare random picker e andiamo a selezionare l'url del, del video allora ragazzi per vincere i requisiti sono gli stessi di, di tutti i miei contest insomma, bisogna essere iscritti al canale lasciare mi piace avere il canale pubblico condivisioni cazzi e mazzi insomma quindi andiamo a vedere, qui abbiamo Filippo Luccari, ragazzi. Abbiamo Filippo Luccari e andiamo a vedere eh, se ha tutto in regola, se è, se è pubblico e, e tutto il resto. Insomma, ci mettiamo un tantino, aspettiamo un attimo. Perfetto, Filippo Luccari, eccolo qui. Allora, ragazzi, qui abbiamo l'iscrizione, ne ha una sola, ma benissimo. Magari è un nuovo iscritto e ha. Eh, più di qualche condivisione buon per lui buon per lui anche perché un nuovo arrivato sul canale bene mi fa piacere mi fa piacere che abbia vinto come mi fa piacere se vincesse qualcun altro insomma ragazzi detto questo il video finisce qui un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti